Insieme. E se voglio stare qui Quindi mia moglie dice che invecchiamo. Mia sposa dice che invece però che era soltanto un problema per le donne. Però che solo era un problema per le donne. Io mi rimango sempre bene e fresso. No, è vero, anche noi, anche noi invecchiamo, anche se facciamo i capelli nuovi. Anche noi cambiamo il pelo, tempi invece. Però dobbiamo dire che troviamo nuove forze, una nuova giovinezza in Cristo. Pero encontramos nuevas fuerzas y una nueva juventud en Cristo. Porque la Biblia dice que Dios nos da la fuerza del búfalo salvaje. <risa> bueno, porque Dios nos da la fuerza de un búfalo salvaje. Un búfalo. Búfalo. búfalo salvaje, búfalo. Búfalo salvaje. Búfalo. ahí va. Y venimos de una zona donde hay muchos búfalos. Y los que hacen la mozzarella. E quindi sappiamo la forza di un bufalo, per cos che cos'è. Anche che sappiamo la forza di un bufalo, lo che è. Che tu lo vedi là seduto, sembra una mucca. Che tu lo vedi lì tranquillo, sentato, pare una vacca. Però quando si alza e corre devi solo scappare. Però quando si levanta e corre solo devi scappare. Perché la forza del bufalo è tremenda. Perché la forza del bufalo è tremenda. E quindi anche se il nostro corpo invecchia. Así que hasta envejece, la nostra forza spirituale cresce e si rinnova ogni giorno. Forza e, se rinnova cada día. e attraverso la fede possiamo realizzare cose impossibili. La chiave è la fede. La clave la fede. La fede muove le montagne. La fede è la che muove le La fede ci fa ottenere le promesse. La fede la nos hace las ci fa conseguire le promesse. E oggi vogliamo parlare proprio di questo, di come possiamo ottenere le promesse per fede. E oggi vogliamo parlare di questo, di come ottenere le promesse con fede. Perché oggi si predica molto la motivazione. Hoy se predica mucho la motivación. O si pratica una manipolazione. O si pratica una manipolazione. <susurra> Però le promesse e le realtà spirituali si realizzano per fine. Però le promesse spirituali si realizzano con fede. Amén. Vogliamo leggere Romani capitolo 4? Legiamo Romani capitolo 4. Versetto 13 e versetto 14. versicolo 13 e 14. Romani 4, 13 e 14. Perché non per la ley fu dada la promessa a Abraham o a suo simiente, che sarebbe heredero del mondo, ma per la giustizia della fede. Porque si los, que, si los que son de la ley son los herederos, van a ser la fe y anuladas la promesa. Entonces a través de la fe obtenemos las promesas. A través de la fe las promesas. Y el otro día estaba viendo un post en Facebook. Que luego he compartido también en el grupo de la Iglesia. Que compartió en el grupo de la Iglesia. Que hablaba de la diferencia entre los motivadores. E i predicatori. Che aveva della differenza tra i motivatori e los predicatori. E diceva che il motivatore, e se che è il motivatore. si concentra sull'uomo. Si concentra nell'ombre, nell'autorealizzazione, nelle emozioni, nell'esito, mentre il predicatore si concentra in Dio. Si concentra Dios, nella rigenerazione. La nella coscienza. La nello sguardo al cielo. La cielo. E oggi abbiamo molti problemi nelle chiese. Però uno è che ci sono tanti motivatori e pochi predicatori. Però uno è de... che es que hai molti motivatori e pochi predicatori. Persone che lavorano per motivare le persone nell'anima personas que trabajan para motivar la gente en el alma en vez de personas que trabajan para transformar las personas en el espíritu de personas que trabajan para transformar las personas en el espíritu no necesitamos ser motivados no ser necesitamos ser transformados y esto solo pasa a través del espíritu santo no attraverso una manipolazione, una motivazione umana. no a de una motivación humana per questo Gesù ci parla di, fede. Questo Gesù non parla di fede, la fede muove le montagne, la fede è la che muove las non è il pensare positivo che muove la montagna, muove e sì. a noi ci costa credere in Dio, nos credere in Dios. perché siamo sempre abituati a pensare che siamo noi che dobbiamo fare le cose. Sempre siamo, a che noi che fare le cose. siamo sempre, indipendenti da, Dio. sempre siamo indipendenti da Dio, ci vogliamo sentire così grandi da non avere bisogno di Dio. Nos sentimos tan grandes como para no necesitar a Dios. Forse porque a veces nos da fastidio da dei fastidio a Dios. Pues es porque a veces nos, plan, no queremos molestar a Dios. Pero la realidad de hecho es que nosotros nos sentimos autosuficientes. Pero en la realidad nos sentimos autosuficientes. Y entonces excluimos a Dios de nuestras decisiones y de nuestra vida. De de nuestra vida. Entonces yo decido, o sea, yo decido hacer esto. Y después Dios me debe correr de Dios. Y que Dios me corra detrás. Però la, fede è differente. Però la fede è differente La fede è qualcosa di diverso. La fede è algo e oggi cercheremo di capire. Vamos a Perché la fede è importante per seguire Gesù. Perché la fede è importante per seguire Gesù. E la fede ha due nemici. La fede tiene I motivatori, motivatori e i manipolatori. I manipolatori. Sapete, oggi il motivatore è diventato un lavoro. Oggi il motivatore è un lavoro. Anche nelle grandi imprese ogni tanto chiamano questi uh, guru esperti della motivazione. Veces, uh, estos, uh, en la che prendono a tutte le persone e li motivano a pensare positivo. Che riuniscono tutte le persone e li motivano a pensare positivo. Ah, tu devi avere un pensiero e pensare sempre positivo. A pensar positivo. Che le cose poi andranno male. Che le cose non andranno male. No mal. E quindi tutte queste, queste filosofie umane. Tutte queste filosofie umane. Que che possono essere buone, per carità. Che possono essere buone. Però lavorano a livello della mente. Trabajan con la mente. Non lavorano a livello dello spirito. No con el espíritu. La fede invece è qualcosa di spirituale. Mentre la è es È qualcosa che lavora all'interno, nello es, spirito. nello spirito. Per questo la Bibbia dice che l'autore della nostra fede è Gesù. Per questo la parola dice che l'autore della nostra fede è Gesù che non dobbiamo avere gli occhi fissi sulle motivazioni che en las Ma dobbiamo tenere gli occhi fissi su Gesù, Gesù. ebrei 12,2 dice così in ebrei 12 12,2 12 12. okay. en... la prima 12. parte ebrei ebrei 12,2 Dice, tenendo gli occhi su Gesù. Questo lo sogo sia nell'autore. Autore e compitore della nostra fede. Ok, questo lo sogo sia nell'autore e consumatore della fede, è Gesù. Quindi Gesù è l'autore e il realizzatore della nostra fede. Ossè cioè che Gesù è l'autore e il realizzatore della nostra fede. Quindi la tua fede non si realizza attraverso uh, una filosofia. Tuo fede non si cumple con una filosofia. La tua fede non si realizza attraverso lo yoga. Tu tuo si compie con il yoga. O, yogurt. o il yogurt. La tua fede non si realizza perché le persone vengono vicine e dicono dai ce la farai, dai ce la farai, dai ce la farai. Tu fede non viene perché la gente viene e ti dice, vamos che tu puoi essere. Il pensare positivo non è fede. Il pensare positivo non è fede. La fede è, di... la fede è qualcosa di differente. La fede è qualcosa di differente. Col tuo pensare positivo tu non puoi cacciare un demone. Pensando positivo non vasa non vas a essere un demonio. Pensando positivo tu non puoi guarire un malato. Pensando positivo non vas a sanare un infermo. Se tu pensi positivo non puoi cambiare la storia di una nazione. Pensando positivo non puoi cambiare la storia di una nazione. E la montagna, se tu pensi positivo non si muoverà di un solo millimetro. E la montagna se pensi positivo non si muoverà di un millimetro. È la fede che può cambiare le cose. È la fede che cambia. La fede può cambiare i cuori delle persone. La è la che il gente. E per fede si realizzano le promesse che Dio ha fatto alla tua vita. E sono, le che Dio tua vita. Sono, simili, sono simili. Ma la fede è differente. Però la fede è differente. Perché la fede lavora nello spirito. Perché la fede lavora nello spirito. Quasi tutti quanti conoscete la testimonianza di, di gloria. E Sta scritto anche nel libro che abbiamo fatto. E sta nel libro. Gloria, a qualcuno che ha scritto un libro su di lei? Tengo il libro, il... <ride> Dico, un libro, in particolare, che ha scritto un libro su di me. E di noi parliamo di quando mia moglie era incinta, in circa un mese e mezzo. di quando mia stava era embarazata, un mese <ride> e mezzo. E fece un incidente con la macchina. Che è solo un accidente con il coche. E sapete, una di, que... di quelle macchine blindate che fanno la scorta della polizia. Sapete uno di questi coches reforzati della polizia? Ultò, praticamente, la mia macchina di lato. con il mio coche al lato e la macchina fu sbattuta dall'altro lato della strada e il coso si è sempre all'altro lato della calle abbiamo praticamente non era più buono la macchina e quindi quando andammo a fare l'ecografia per vedere cosa era successo al bambino e quando fuimos a fare l'ecografia per vedere che le aveva passato al niño? il cuore era fermo il corso non stava parato il bambino era morto il bambino stava morto e quindi i medici dissero mi dispiace non c'è niente da fare e i medici dicono bueno, no c'è niente da fare Dobbiamo fare raschiamento, dobbiamo togliere il bambino, il feto. Sì, abbiamo un'operazione per chitare il feto. Quindi, abbiamo fatto l'unica cosa che sapevamo fare: abbiamo pregato. Abbiamo orato. Abbiamo detto, Signore: se è la tua volontà, se è fatta la tua volontà. Dice, Signore: se è tua volontà, che sia la tua volontà. Però, se non è la tua volontà. Y Pero si no es tu voluntad, devuélvenos a le Y después de un día, repetimos las análisis Y el médico empezó a hacer una cara grande. Porque ahora el cuerpo batteva. Y el corazón latía. Y entonces el médico me consiguió di me ha. de abortar perché dice, non è arrivato il sangue al cervello. Perché la sangue non lo arriva al cervello. Sicuramente lascerà con dei problemi. Lascerà con problemi. È sì. probabile che non parlerà. Non va a Non sarà intelligente. Non sarà intelligente. Però gli dissi, guardate dottore che mi state sbagliando. Però mi eh, dice il dottore, mira che ti equivocas. Come mi, mi sbaglio? Come che mi equivoco? Sì, perché questa è la mano di Dio. Perché questa è la mano di Dio. E sì. quando Dio sì. fa qualcosa la fa buona. E quando Dio sa anche la fa buona. E saliò questa bellissima botella. <ride> Saberissima mujer. È stata una sua mujer. Che parla pure troppo. <risa> molto intelligente. Molto. Non parla solo italiano, parla anche spagnolo, e persino valenciano. No, no, no idioma, sì. E quando stava alle scuole medie ha preso 10 in matematica? Ho <risa> vero <logro> il loro se mi guida. <risa> quando stava a la eso como 10 en matemáticas? Matemática. No, no, no. Dos veces che la professoressa disse che è la prima volta in tutta la sua oh. storia che metteva 10. Ah, che la professora dice che è la prima volta in 35 anni che pone un 10. Madre mia No, basta. Non fu il pensare positivo no, che ha il... potuto portare Gloria in vita Non fu il pensare positivo che ha risosciuto Gloria Io potevo stare lì e dire pensa positivo, pensa positivo, no. pensa positivo E puoi stare lì, pensa positivo, no. vamos. Tutto andrà bene, tutto andrà bene Tutto era bene, tutto va bene Sorridi che tutto andrà bene Sorridi che va a star tutto no. bene No, non funziona così No. Il pensiero positivo lavora nella mente ma non può cambiare nulla Il pensiero positivo lavora nella mente ma non cambia nulla. Fu la fede a muovere le cose Fu la fede a muovere le cose Il fatto di credere che Dio ascolta la tua preghiera e può risponderti Il fatto di credere che Dio escuta la tua orazione e può contestarti Ha mosso la mano di Dio Movió la mano de Dios. E Dio compie un miracolo E Dio compie un es que miracolo E che miracolo E miracolo E per questo si chiama Gloria E per questo mi chiamo Gloria perché abbiamo visto la gloria di Dio. Gloria di Dios. E non è l'unico caso in cui abbiamo visto la mano di Dio operare. No l'unico caso in la mano di Perché quando noi ci muoviamo per fede, per fede. è lì che noi vediamo la mano di Dio che abbiamo la mano di Dio. Perciò non abbiamo bisogno di motivatori. Abbiamo bisogno di fede. Predicatori che ci insegnano a credere in Dio. Predicatori che ci insegnano a credere in Dio. Che ci insegnano a mettere in pratica la parola, veramente. Che ci insegnano a mettere in pratica la parola. Perché la motivazione non ci porterà da nessuna Perché parte. Che la motivazione non ci va a trovare da nessun lato. È la fede che muove le montagne. Sino che è la fede che muove le montagne. Amen. Amen. Amen. Quindi vuoi muovere le montagne. montagne? devi avere fede. Devi avere fede. Lascia stare lo yogurt da parte. Deja questo pensiero della New Age, questo della New Age, il pensare positivo. Pensare positivo, No, no. La nuova era. No, no, no. Pensa in Gesù. Pensa a Gesù. Gli occhi fissi su Gesù. Los ojos puestos en Jesús. Autore e compitore della nostra fede. E l'autore e compitore, consumata. Amen l'altro nemico sono i manipolatori di Dio l'altro nemico sono i manipolatori di Dio non parliamo di manipolatori delle persone non parliamo di de manipolatori delle persone ah, di questi sì. pure ce ne sono tanti di questi sono molti sapete quel profeta che una volta è andato una persona? sì, il profeta che fuori un giorno di una persona e non è, non è un racconto? veramente è così, successivamente è questa cioè, cosa non, un, non è un cuento che veramente passò questo ah, il Signore mi dice che mi devi dare 20.000 euro il Signore mi dice che devi darmi 20.000 euro e la persona veramente gli ha dato 20.000 euro. E la persona veramente se lo ha io. Quando da un'altra persona, no, il signore dice che mi devi prestare 10.000 euro. No, il signore mi dice che devi prestarmi 10.000 euro. E poi te li darò. E, e poi te lo voglio dare. E sta ancora aspettando. E si esperando. Anche queste sono realtà che purtroppo esistono nella Chiesa. Io lo dicevo ieri parlando con alcune, alcuni fratelli. Sono passati molti predicatori per Valencia. Ma sono Passarono passati molti profeti per Valencia. Valencia. Alcuni di questi io li conosco. Però di queste persone poche hanno predicato nella mia Chiesa. Pero estas pocas en mi iglesia. Perché? Perché io... Faccio un filtro. Il mio compito è quello di preservare le persone. Perché mia tarea è quella di guardare le persone. E quando vedete, quando vengono uomini veramente di Dio, e di Dio come profetizzano cose che non sanno come, da parte di Dio: come profetizzano cose che non sanno da parte di Dio. E come quelle cose si compiono. E come si allora ci sono manipolatori umani. Però allora ci sono anche manipolatori, persone che vogliono manipolare Dio. Però ci sono persone che vogliono manipolare a Dio. Ma, apostolo, come, tu puoi Dio? Ma apostolo, come puoi manipolare Dio? No, come puoi manipolare Dio? Non lo puoi manipolare, però, ci sono persone che cercano di manipolare Dio. Ver, non si può, però lo intentano. In primo Samuele 4, Samuel 4 si parla di un momento in cui c'era una guerra. Si parla di una guerra. E Dio aveva abbandonato il popolo. E Dio si aveva abbandonato il perché il popolo aveva peccato. Aveva peccato. E Dio glielo disse, io vi lascerò in balia del vostro nemico a causa dei vostri peccati. E Dio so io vi vostro nemico perché avete peccato. E quindi il popolo di Israele salì contro il nemico a combattere e perse. E quindi si radunarono e iniziarono a parlare. A Come possiamo vincere il nemico? Come, il nemico? Come possiamo vincere il nemico? Come possiamo vincere il nemico? Come possiamo e decisero di prendere l'arca di Dio de e di portarla in mezzo al campo di battaglia. Nel campo Così Dio sarà con noi e vinceremo la battaglia. Con la e persero la battaglia. La e la battaglia. E l'arca. Questo significa manipolatori di Dio. Persone che vogliono portare Dio nei propri affari personali. Dios en sus cosas ah, io farò questo perché Dio è con me. Dios conmigo. E Dio magari non ti ha mai comandato di fare niente. Non che fare niente. E quella cosa non ci sta. E cosa non sta. Manipolatori, di Dio. Manipolatori di Dio. Sapete quelle persone che devono comprare casa? Ah, gente che che comprare casa? Ah, adesso io compro questa casa da mezzo milione di euro. Io compro questa casa da mezzo milione di euro. Perché Dio con me mi benedirà. Perché Dio con me e va a E quindi potrò pagare le pagar rate. Sì, sì, io lo credo. Io lo credo. Pero Dios no Dio non ti dico nada. No nada. Arriba la rata, Llega el mensual. Él no, tiene no tienes soldi ves pagar. Yo dinero para pagar. Ah, Dios me ha abbandonato. Dio mi ha abbandonò. Ma Dio non ha mai detto di fare una cosa. Per Dio non ti dico di farlo. Per questo dobbiamo essere sicuri che sia Dio dirci da que estar seguros de que es Dios de decirnos algo. E Dio ci deve confermare non una volta ma più volte le cose. Perché quando è Dio che ci dice di fare una cosa, Dio farà anche la strada, ti darà le armi e le forze per poter fare tutto. Dio darà il cammino e ti darà le armi per fare tutto. Non possiamo manipolare Dio. Non Dio. Dire a Dio quello che lui deve fare con noi. Siamo noi che serviamo, Dio. Somos noi che serviamo a Dio. Non è Dio che serve a noi. No, Dio a noi. Amen. Amen. La stessa cosa è stata una tentazione che il diavolo ha fatto a Gesù. La è una tentazione che le hizo il a Gesù. In Matteo capitolo 4, versetto 6 e 7, eh, Matteo ce lo spiega. Matteo capitolo 4, versetto 6 e 7, se <coughs> sí. <Nos> lo spiega. E lui dice, se sei figlio di Dio, questo a te que che scrivete a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, no es escrito esto de más, no tentarás al Señor tu Dios. Cioè está escrito, bútati giú e gli angeli te perseverarán. Significa, no, um, tírate abajo que los ángeles te... perdón. Y entonces el diablo fue un dice, ah Dios ha dicho así. Y dice, ah Dios dijo esto. Bútati. Tírate abajo. Y entonces Dios te ayuda. Y Dios te ayuda. Si Jesús se hubiese botado... Si Jesús se Gesù si aveva tirato. Perché Dio mai ha detto a Gesù di fare una cosa del genere. Perché Dio non Gesù di fare Quella era una manipolazione della parola di Dio. Era una manipolazione della parola. E quindi voleva manipolare Dio, il diavolo, voleva spingere Gesù a manipolare Dio. Il diavolo voleva impugnare Gesù a manipolare Dio. Però Dio non si fa manipolare da nessuno. Però Dio non si fa manipolare. Per questo la Bibbia dice non tentare il Signore Dio tuo. Per questo la parola dice non tentes al Signore. Ah, Dio ha scritto nella parola di Dio che Dio sempre mi benedirà. Ma la parola che Dio sempre mi ha Allora mi vado a comprare un Ferrari. E poi Dio lo paga. E Dio lo paga. E quando vai nel negozio. Vai nella tienda. Eh. Que, sì, però Dio dove sta? Vale, però Dio dove sta? Quando vai alla casa per pagare. Quando vai va alla casa per pa, pagare. Ti rendi conto che ci sei andato da solo nel negozio. Ti dà conto di che sei tu solo nel negozio. Dio non, di Dio non ti ha mai detto di andarti a prendere una Ferrari. Io non ti dico di andare a trovare una Ferrari. Poi, sei Dio che ti dice di andarti a prendere una Ferrari. Lugo, Dio così è Dio. Amen però non possiamo manipolare noi Dio forzando Dio a fare quello che lui non ha mai detto di fare però non possiamo manipolare Dio se forzarlo a fare qualcosa che non ha mai detto quando noi decidiamo di credere in Gesù quando decidiamo di credere a Gesù quando ci battezziamo in modo particolare ha un significato importante in particolare quando lo battezziamo il nostro vecchio uomo deve il nostro vecchio uomo deve morire morire, caputo caputo e dopo dall'acqua che cosa esce? E che sale? Un nuovo uomo. Un nuovo uomo. Che, che significa questo? Che quando noi andiamo nell'acqua Caput i nostri desideri deseos, i nostri desideri i nostri piani i nostri progetti Caput. Caput La vita non è più la, nostra. la vita non è nostra Abbiamo deciso di dare la nostra vita a Dio decidimos dar nuestra vida a Jesús y entonces desde ese punto en vos punto, no es más la nuestra vida ya no es nuestra vida y Dios nos debe ayudar a hacer lo que, queremos. que, a hacer lo que nosotros queremos no, no, cambia, cambia. È la sua vita, su è quello che lui vuole, sono i suoi piani, Son i suoi progetti, come lui vuole, dove lui vuole, Donde quando lui vuole, quando perché siamo noi che serviamo Dio. Che le a Dio, non è Dio che serve noi, non è che serve noi, tu non puoi manipolare Dio. No a Dio, tu devi ascoltare Dio que a Dio per fare la volontà di Dio. Para hacer la volontà de Dios. No, noi non ci troviamo qua a Valencia perché abbiamo manipolato Dio. Noi stiamo anche a Valencia perché abbiamo manipolato Dio. Non abbiamo detto un giorno, ah che bello andare a Valencia a vivere, Mo ci andiamo a vivere. Non mi dice un dire, buono che linda Valencia, che tanto si a vivere lì? Tanto Dio sì. ci benedice lì, ci benedice qua, dove vuole? Igual Dio ci benedice lì, a chi, dove chiede? No, no, no, anzi. Dice il contrario. Mia moglie piangeva, non ci voleva venire qua. Mi sposa che non voleva venire. Ma <ride> no, mi devi parlare di Valencia, non mi devi parlare di Valencia! Non devo Valencia. <ride> Ma guarda che Dio ci ha parlato. Ah, non mi devi parlare! No, mi e più diceva non mi devi parlare. E, no, e più arrivavano conferme da profeti, da Confermazioni con di gente. Tutti contro di lei. In non erano contro di lei. Non stavano di ella. Stavano parlando di quello che era il piano di Dio. E stavano parlando del piano di Dio. Quindi quando noi seguiamo il piano di Dio. E quando seguiamo il piano di Dio. Dio apre le porte. Dio apre le porte. Dio provvede la strada. Dio fa una strada nel deserto. Un Ma quando stai andando nella direzione giusta. Però quando nella direzione corretta. Mm. Che è quella che lui ti ha detto. La non è che tu decidi dove andare e Dio ti fa la strada, es que Non possiamo manipolare Dio. No manipolare a Dios. Per questo abbiamo bisogno di capire veramente che cos'è la fede. Per questo abbiamo bisogno lo capire la fe. Che cos'è la fede? Che è la fede? La fede non è negare la realtà. La fe no es negar la realidad. Ah, están tante personas que se pregan por la guarición, y que ahora por la sanidad, y tienen dolor en la espalda. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? Estoy bien, por favor. Estoy bien, por favor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. sigue oliendo. ¿Significa que dobbiamo continuare a pregare. No, si no, debemos seguir La fe no significa negar la realidad. La fe no es negar la realidad. Se c'è un problema e continui a avere quel problema, purtroppo ce l'hai. Se tieni un problema e si stai tenendo il problema, lo tienes. Non puoi negare la realtà. No non puoi negare la realtà. Non è no. la fede questa. Esa non è es la fede. La fede è credere che Dio può cambiare la realtà. La fede è credere che Dio può cambiare la realtà. E <susurra> quando Dio cambia la realtà quando Dio cambia la realtà puoi andare anche dal medico, puoi dal medico e puoi fare anche una radiografia, e la radiografia e puoi fare anche l'analisi e da là sale che non c'è mai stato nulla sale nada, e il cancro non c'è più no cancer, e la leucemia è sparita la leucemia. questa è qui Esasque. non puoi dire ah va bene io ho pregato non puoi dire buon re e quindi per fede non mi faccio più la chemioterapia. E per fede non mi faccio la, la, la chemioterapia. No, se, se tu non sei guarito tu muori. Se tu non sana, sei sanato tu te mueres. È la colpa di E la colpa non è di Dio. Hai pregato. Hai Aspettate. Vai dal medico assicurati che veramente sei guarito. Vedi dal medico e sei sicuro di che realmente sei sanato. Con le carte. Con i papelli. Così sì. che avrai anche una testimonianza scientifica della venuta guarigione. Così su sul testimonio scientifico della sanità. Questa è la fede. Non puoi negare la realtà. Non puoi negare la realtà. Tieni che vedere la realtà. Tieni che la realtà. E credere che Dio possa cambiare la realtà. E credere che Dio possa cambiare la realtà. E quando Dio cambia la realtà. quando Dio cambia la realtà. La realtà diversa si vedrà. La realtà differente si va a vedere. Amen. Quindi la fede la fe ti fa credere. Ti fa credere. Cose che, che non si vedono. Molti vogliono prima vedere per credere. Però dobbiamo credere per vedere. Quando Gesù è apparso ai discepoli. ai discepoli. Un discepolo non sì, c'era. Un discepolo non stava. E gli andarono a dire, lo sai, abbiamo visto Gesù. E le furono a dire, sai che vivo sta Gesù? Ah no, no, se io non metto la mano, non tocco il costato, non ci credo. Meno, se io non pongo la mano e tocco non lo credo. Ma quando ci ha Gesù? per quando gli apparso Gesù Jesús... Ah, adesso ci credo Vale, ora si sí lo credo Però Gesù disse una cosa Però Gesù dice qualcosa Beati mm. quelli che credono senza vedere Bene, benaventurati Benaventurati Benaventurati Benaventurati Benaventurati Questo non significa questo non è negare la realtà no negar la Ma credere che tutto è possibile credere che tutto è possibile Tommaso non poteva credere che un uomo risuscitasse dai morti no creer que un resuscitasse de los Era più facile credere che lo stessero ingannando tutti quanti Era più facile credere che tutti lo ingannando Ricordo che eravamo con alcuni fratelli ad un'evangelizzazione E un evangelista pregò per un ragazzo che stava su una sedia a rotelle in un chico che stava in rueda, e questo ragazzo si è alzò iniziò a camminare. e iniziò a camminare. E ci fu un fratello che scese da sopra e, da, e stava sopra gradinata. Ah, e un hermano che bassò di de... arrivo. E andò là. E fu Perché non ci credeva. <ride> perché non lo credeva. Lo vedeva ma non lo credeva. Lo vedeva ma non lo credeva e alla fine inizia a chiedere a questo ragazzo ma tu da quanto tempo stavi così? ma veramente non potevi camminare e le pide al chico, quanto tempo hai così? realmente non potevi camminare e questo ragazzo che non era neanche convertito e questo chico che con il cliente gli dice sì, io non ho capito cosa è successo e così io non so che passò sentito un fuoco nelle gambe sentito un fuoco e mi sono alzato e iniziato a camminare e mi levante e iniziato a camminare e questo fratello alla fine, no, io non sono convinto, secondo me è tutto falso. E gli dicevano, no, perché credo che sono falso. Secondo me questo l'hanno pagato per dire una bugia. Perché queste le pagarono per mentire. E come è più facile credere al diavolo che credere a Dio? Non è più facile credere al diavolo che a Dio. Scusa, ma tutti i giorni quello che leggi nella Bibbia, eh? E tutti lo credi è la parola che è. È più facile credere che addirittura qualcuno possa avere pagato per fingere un miracolo. Non è facile credere che qualcuno ha pagato per fingere un miracolo. Ma tu stai bene con la testa. Tu stai bene con la testa. No, se io non vedo, non credo. Se io non vedo, non credo. Hai visto e neanche credi. Viste e nemmeno credi. Come si può essere così? Come si può essere così? Gesù ha detto: se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Gesù ha detto: se credi, vedrai la gloria di Dio. Non se vedi, poi dopo credi. No, se ves, dopo credi. Però capita a tutti: le passa a tutti. Sapete la cosa che sempre mi fa riflettere mi fa ridere di Giovanni Battista. È che sempre mi dà risa e sempre mi fa pensare di Giovanni Battista. Il più grande profeta prima di Gesù. La Bibbia dice che Giovanni Battista è stato il più grande profeta. La parola dice che Giovanni Battista fu il più grande profeta. Più grande di Mosè. Más più grande di Noè. Mas che Noè. Più grande di Samuele. Samuel. Más e un giorno vede Gesù e profetizza Dio di Gesù si profetizza ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo il di Dio che il peccato del mondo wow wow ah tu vieni ad essere battezzato da me no no no io no, devo essere essere battezzato da te. tu vieni a essere battezzato per me però io devo essere battezzato per te. ho visto la colomba scendere dal cielo e posarsi sulla tua testa e la paloma a del cielo e ponersi in tua testa wow, wow. Però dopo qualche pagina della Bibbia, después, tu vedi che ha mandato delle persone. Ves Andate da Gesù a e chiedeteli ma veramente sei tu o è un altro? E chiedetevi, ma veramente tu o è un altro? Ma come? Giovanni Battista. Juan Bautista, ecco l'agnello di Dio. Dios, ha visto la colomba scendere dal cielo. cielo. Non sono degno di... Non sono io che devo essere battezzato Non ti posso battezzare. Tu mi devi battezzare. E dopo, ma veramente sei tu? E dopo, ma veramente sei tu? Sapete quante persone ci sono qui a Valencia? Gente in Valencia? Che mi aveva profetizzato anni fa. Me hace años che io dovevo venire qui a Valencia. Que que in Valencia. Un giorno mando una sorella e mi dice una profezia scritta. Io mi una profezia scritta. Però sono state le prime persone che non hanno creduto. Però L'incredulità! è la fede che muove le montagne. è la fede che muove le montagni però spesso noi stessi come credenti non crediamo in quello in cui dovremmo credere però a volte noi come credenti non crediamo in quello che tenemos che que... credere perché la fede c'è una, una battaglia nella fede è la battaglia della fede è la battaglia della fede è nel credere che quello che Dio ha detto veramente è potente di poterlo realizzare è credere che quello che Dio ha detto realmente tiene il potere per realizzarlo quello che disse il serpente Lo dijo la ad Adamo. Adam. Ma veramente Dio ha detto così? Veramente Dio ha fa così. E questa è la battaglia della fede. Questa è la battaglia della fede. Il diavolo attaccherà la tua mente. Il diavolo va a attaccare la mente. Ma veramente ti ho detto così. Ma veramente Dio ha detto così. Abramo, ma veramente tu avrai un figlio. Abramo, per veramente tener un hijo Ma non vedi che c'hai 99 anni? no, vedi che ti 99 anni? Non vedi che, no, che tua moglie già non ha più il ciclo? Non vedi che tua moglie già non tiene la regola? Ma veramente ancora continua a credere a Dio? Veramente si credendo in Dio. E dopo un anno, uè, uè? Uh -huh. <ride> L'impossibile si è realizzato. Lo impossibile si realizzò. Perché sembra quasi che Dio si diverta a realizzare le cose impossibili. Parece che Dio casi si diverta a realizzare l'impossibile. Sembra quasi che lo faccia apposta. Eh? Parece che lo ha apposta. Quando sarò lì, sarà la prima cosa che gli, gli domanderò. Quando irea e lo verrà, sarà la prima cosa che gli avrò preguntato. preguntare. E se no, però tu. Gnà, no, tu resisti apposta. La fede è credere. Quando tutto intorno è, è, è diverso. La fede è creare quando tutto è diverso. Che cosa ha la fede? La fede ha quattro cose. La fede tiene quattro cose. La prima cosa ha una promessa. lo primero tiene una promessa. Quando tu devi avere fede. Quando tienes que tener fede. Non devi avere fede sul tuo pensiero. Non devi avere fede un tuyo. Ma nella promessa che Dio ti ha fatto. Sì, nella in seconda, cronica, 20, in seconda cronica capitolo 20 ci fu una battaglia in cui c'era un re che si chiamava Josaphat. Uh, una battaglia con un re chiamato e all'improvviso l'esercito nemico era molto numeroso, molto più grande del loro. E l'esercito dell'enemico era molto più grande, c'era molto più gente. E quindi Giuseffat fece una cosa molto intelligente. No muy si riunì per pregare con tutto il popolo. Si riunì per orare con tutto il popolo. E pregava, signore, aiutaci perché qua se no sono ammazzati. Erava, signore, aiutati perché qui se no non si ammazzano. E all'improvviso parla un profeta. Ela è un profeta. State fermi. Paris. Non vi preoccupate, no, non preoccupate. Perché la battaglia non è la vostra, la battaglia è di Dio. La non è la vostra, la di e quindi Jo scende alla battaglia il, vas a, vas a battaglia il giorno dopo. E sapete cosa si mettono a fare. Y si, hacer? si mettono a cantare. Ma come tu devi fare una guerra invece di metterti con le armi in mano ad uccidere la gente e ti metti a cantare? Tu vuoi fare una guerra invece di prenderti con le armi e con la gente, l'esercito, ti pronti a cantare. Però la Bibbia dice che quando arrivarono lì. Pero la parola quando arriveranno lì. Già si erano uccisi tutti quanti uno con l'altro. Sono matati tutti uno con l'altro. Perché la battaglia non era da loro. Perché la battaglia non era, era di ellos. La battaglia era di Dio. La battaglia era di Dio. Però loro avevano quella promessa da parte di Dio. Però questa promessa da parte di Dio. La fede deve avere una promessa, una parola che arriva da parte di Dio. La fede deve avere una parola, una promessa che viene di Dio. Non deve partire da te. Non tiene che di ti. Dio ti darà una parola, Dio ti darà una promessa. Dio ti darà una parola, una promessa. E quando tu sei sicuro di quella parola, sei sicuro di quella promessa. E quando sei sicuro di questa parola, sei sicuro di promessa. È lì che devi iniziare ad esercitare la fede. E Abramo ha ricevuto la promessa che aveva un figlio. Abramo ha ricevuto la promessa di che aveva avere un figlio. E lui ha creduto contro ogni speranza. E lui credeva contro ogni speranza. Tutto intorno a lui gli faceva credere che questo figlio non sarebbe mai arrivato. Tutto il ragazzo gli diceva credere che Seppo non arrivare. Però lui ha continuato a avere fede. Però tenendo fede. E alla fine ottenne la promessa. E al final ottuva la promessa. La fede ha una promessa. La fede tiene una promessa. La seconda cosa che la fede ha. Lo la seconda cosa. C'hai cioè piedi. Tieni i piedi. Tiene pies. Che significa? Che significa? Che quella parola deve camminare. Che questa parola deve camminare. Dobbiamo proclamare la parola. Dobbiamo declarare la parola. Quando tu ricevi qualcosa, deve camminare quella promessa. Quando tu ricevi salvo, devi camminare questa promessa. La fede ti fa camminare. La fede ti fa camminare. Ti fa fare delle cose. Ti fa fare cose. Se tu credi devi iniziare a fare cose. Se tu credi devi pensare a fare cose. Quando Dio ci iniziò a parlare che dovevamo venire a vivere in Spagna. Quando Dio parlò di venire in Spagna. La prima cosa che ho fatto, que hice, ho chiamato una professoressa di spagnolo. Che è una professore di spagnolo. La facemmo venire a casa. La facciamo venire a casa. E facciamo lezioni di spagnolo a Eliasia Gloria. Che le sei che lasciasse di spagnoli a Elias y Gloria. Non servirono molto, però buono. Fu un passo di fede. Fu un passo di fede. Cammina per, per fede, inizia a fare cose per fede e a fare cose per fede nella direzione che Dio ti ha detto della promessa nella direzione che Dio ti ha detto della promessa. Chiaramente quando tu vieni qua e scopri che la lingua pratica è differente. Chiaramente quando vieni qui scopri che la lingua in pratica è differente. Però sono passi verso la promessa. Però sono passi verso la promessa. Dio disse ad Abramo: Dio ti dice: percorri tutta questa terra. Cammina su tutta questa terra. Perché questa terra io la darò a te e alla tua discendenza. Cammina la promessa. la promessa. La promessa. Metti i piedi nella promessa. La promessa. La tierra, la, dice, dice Dio a Giosuè. Tutta la terra che tu mal io to, la darò a, a, la a pisar, te La tua a, a, e a tu discendenza. La fede di a piedi. La fede piedi. Noi, quando dobbiamo venire in Spagna, venir Spagna Venimo due mesi a vivere qua. Dos meses aquí. Durante il periodo estivo, in verano, dobbiamo fare le vacanze. Andiamo in Spagna Vamos <risa> e due mesi abbiamo vissuto qui a Valencia, Valencia calpestando tutta la città. La Era la terra promessa. La tierra prometida. E noi, con i piedi, camminavamo per fede. La fede ha i piedi. La fede ha i piedi. La terza cosa, la fede ha gli occhi. Lo terzo, la terza cosa la fede ha gli occhi. In Cristo. In Cristo. Di avere, deve essere cieco per il mondo. Devi stare cieco per il mondo. Cieco a quello che tu vedi intorno. Secco a quello che vedi al Ma avendo gli occhi fissi su Gesù. Però tenendo gli occhi su Gesù. Tu non devi guardare le cose che intorno a te non funzionano. Tu devi vedere le cose che intorno a te non funzionano. Com'è possibile? tutto il contrario. È tutto il contrario. Però Dio può fare una strada dove strada non c'è. Però Dio si fa un cammino dove non hai. La fede ha occhi. La fede tiene occhi. Per vedere Gesù nella situazione. Sapete quanti problemi abbiamo affrontato per essere qua? quanti problemi siamo per essere lì. Le banche chiuse non si potevano fare gli atti per vendere la casa. Quando siamo arrivati qua non c'erano possibilità per avere i miei. Quando non si avere i miei, non c'erano posti nelle scuole per i ragazzi. Non avevano lugli nelle scuole. Però noi gli occhi fissi su Gesù. Alla fine, quando stavamo per venire ci rendiamo conto che nessuno ci voleva affittare la casa. E quando stavamo venendo ci rendiamo conto che nessuno si voleva una casa. In pochi giorni dobbiamo venire a vivere qua, non troviamo casa. E in due giorni dobbiamo venire qui, senza casa. Col biglietto dell'aereo fatto senza sapere dove venire a vivere. Con il tigre dell'avionetto senza sapere dove venire a vivere. Però con gli occhi fissi su Gesù. Sì, però Gesù. Non guardando le circostanze. Non le ma guardando a colui che può rispondere ai problemi nelle circostanze la fede deve avere gli occhi fissi su Gesù, la tener ojos fijos a Gesù. perché se tu togli lo sguardo di Gesù e inizi a guardare i problemi tu la de Gesù ves los fai la fine di Pietro che inizia a scendere dentro l'acqua la fede ha occhi la fe tiene ojos. Y la, sí. fede ha una la fe tiene forza. La fede tiene una fuerza. La forza no es debida all'età. La, la, no la, la forza no sí. es per la edad. Pero la forza es debida a Dios. Sino que a Dios. Ebrea 11:11. Come dice? Ah, mira, Hebreos 11:11. No. ¿Está aquí? ¿Está Ok. Hebreos 11:11. 11. Por la fe también la. Fe... Ah. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel al el que lo había prometido. Guarda cómo dice bien. Mira como dice. Per fede, por la fe, Sara recibió la fuerza para concebir este simiente. O sea, la misma Sara recibió la fuerza para simiente. Las Nuestras fuerzas son pocas. E quando magari, come dicevamo noi, andiamo avanti con l'età, e quando mi diceva mia esposa andiamo avanti con l'età, le nostre forze fisiche, il nostro corpo esteriore, va meno. La nostra forza, il nostro corpo esteriore, viene meno, però quell'interiore si deve rinnovare grazie alla fede, però l'interiore si deve che rinnovare grazie alla fede, e la fede ti dà la forza per avanzare nella promessa. la fede dà la forza per avanzare nella promessa. La fede ti dà la forza, la fede ti dà la forza. Non puoi avere forza andando al ginnasio, facendo la ginnasia. Puoi andando al ginnasio, facendo Puoi avere una forza, fisica, è una forza fisica. Però quella forza non ti darà eh, la capacità di abbattere i gigante. Quella forza non ti darà la capacità di ganare il gigante. Quella forza viene dalla fede spirituale. Questa forza viene di una fede spirituale. Ed è questa forza che molte volte viene meno. Essa forza, essa... Es la que viene menos. Porque pasando la tiempo, viene Perché passando il tempo? la nostra fede inizia a scendere. y va E la nostra forza inizia ad abbassarsi. La nostra forza se va. E abbiamo bisogno che Dio ci dia nuove ogni giorno lui deve dare nuove forze forze di continuare a credere in Lui forze di seguir creyendo in Lui non deve essere il motivatore a darti la forza o non puoi prendere un amuleto magico di Dio e portarti la forza o non puoi prendere un amuleto magico di Dio, un oggetto magico e llevarti la forza la forza ti viene attraverso la fede la forza viene attraverso la fede e attraverso la persona dello Spirito Santo e attraverso il Spirito Santo e abbiamo bisogno di nuove forze. E necesitamo nuove forze. Per affrontare le nuove sfide che ci sono davanti. Per affrontare i desafios che abbiamo davanti. Quindi la fede ha una, una promessa. La fede ha le gambe. La fede cammina. La fede ha gli occhi su Gesù. La fede tiene gli occhi su Gesù. E la fede ha nuove forze. E tiene nuove forze. Vogliamo avere fede. Vogliamo tenere fede. Sono stanco dei motivatori cristiani. Stai cansando Pastori dicono: pensa positivo. Pastore dice, pensa positivo. E la tua vita andrà bene. E tua vita andrà bene. No, no, no, no. Pues no. Ricevi una promessa da parte di Dio. Ricevi una promessa da parte di Dio. Credi in Dio. Credi. E quella fede muoverà le montagne della tua vita. E fede va le montagne tua vita. Il cammino con Gesù cammino con Jesús È un cammino di fede. Es un cammino de fede. Ve lo voglio ripetere. Il cammino con Gesù cammino con Jesús è un cammino di fede. Non è un cammino, ah, va bene, vengo in chiesa, mi siedo, alleluia, gloria a Dio. È un cammino di bueno, la chiesa, mi siento. alleluia. No, no, Dio ti sfiderà. Dio ti Dio ti chiederà di fare cose impossibili. Hacer cosas locas. Ti chiederà fare cose Dio ti darà promesse pazze. E poi ti sfiderà per vedere se lo credi. E ti vai a per vedere se lo credi. Non so perché. Non so perché. È fatto così. Ah sì, sì. Però lui gli è l'impossibile. Presto gli è l'impossibile. Mosè, ce 80 anni. Mosè, se 100 80 anni. Adesso devi andare dal faraone. Ma no, ora vede il faraone. Eh, così, ma manda un altro, sì. no, sono vecchietto, 80 anni. Io presto gli è viecito, manda un altro. No, no, vai. No, no, vedi. Le... E quando è andato? Quando il cuore del faraone era duro. E la del faraone era duro? Non è che ha fatto un miracolo e tutto a posto, va tutto bene. Non è che sia un miracolo, poi non è No, no, no, ne faceva uno il faraone di decoccio quindi è duro. Ah, signor, che faceva un miracolo e il faraone con la cabeza dura? Faceva il secondo miracolo e al la se, cosa era più dura ancora voi. Il secondo e a uno stava più duro. Signore, ma veramente tu ci hai mandato qua? Signore, ma veramente non ci mandaste qui? La, la, la prima volta che Mosè parlò, il risultato quale fu? Qual fu il risultato? Che il popolo di Israele doveva andare proprio a prendersi la paglia per fare i mattoni. Il popolo di Israele doveva andare a prendersi la paglia per andare a fare i Il Doppio di lavoro. Dio stava sfidando la fede di Mosè. stava la fede di Mosè. Per vedere se Mosè veramente credeva ver, in quello che Dio gli aveva detto. Mosè veramente E noi veramente crediamo in quello che Dio ci dice. E noi veramente crediamo in quello che que Dio ci di, dice. Sì, sí, amè. Poi Dio ci parla. Dio. E vabbè, si manda un altro. Bueno, pero manda otro. La fede ci sfiderà a fare l'impossibile. La fede ci sfiderà a desafidare a fare siamo pronti a camminare per fede? siamo listi a camminare per fede? Questa è la domanda di oggi. È la di oggi. O vogliamo fare il mio o religioso? O vogliamo fare religioso? Ah, vabbè, vado in chiesa. Bueno, Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Premuoviamo E poi? E che? La fede ci sfiderà a mettere il nostro carattere a cambiare. La fe nos va a desafiar a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestra vida, y nuestra vida, a renovar. Y a hacer cosas que magari no avremmo mai fatto. A hacer cosas que nunca hubiéramos hecho. Me dicho, no, si me ha dicho tú "Tu predicherai davanti a migliaia di persone". Se mi detto: "Tu a predicare davanti a migliaia persone". A 18 años appena convertito. A 18 anni io appena convertito. <laughs> Ma è impossibile. Io ero timido, non dicevo una parola. era timido, non una parola. Eppure è successo. E, e succederanno ancora cose grandi. E cose grandi. Perché Dio l'ha promesso. Perché Dio se lo E quello che Dio ha detto è potente di realizzare. E lo che gli ha tiene il potere per realizzare. Eh, no, no, no. Amen. Loro vogliamo in Pietro, vogliamo avere un momento per pregare. Pita, momento Salutiamo anche le persone che ci stanno seguendo da Facebook. Salutiamo sì, so, so, so Facebook. Anche Maria Vincenzo De Piro. E Maria Vincenzo De Piro. <ride> Dio vi benedica. Dio vi benedica. Amo...